Beautiful Anticipazioni americane, Bill rischia di uccidere Liam e i Beautiful Anticipazioni americane, Bill fa esplodere l'edificio della Spectra, Liam e i dentro la struttura. Le anticipazioni americane di Beautiful portano brutte notizie per i fan della SOP. Infatti, la lotta tra Bill e Liam, purtroppo, porta ad una fine inaspettata. Ancora niente è certo, ma stando ai primi spoiler si comprende che lo spincer arriva a far esplodere l'edificio della Spectra, dove al suo interno potrebbero esserci gli ame e salli. Una notizia terribile per il pubblico. Partendo dal principio, Bill torna al potere alla Spencer Publications. Qui prende una decisione, ovvero di ricominciare il suo piano per impossessarsi dell'edificio della Spectra, per costruire la sua torre. Liam non è assolutamente d'accordo con il padre. Le sue intenzioni portano sempre a dei tristi risvolti. Bill decide di far esplodere l'edificio, poiché finisce in suo possesso e ora può farne ciò che vuole. Sappiamo anche che la legge è dalla sua parte. Maliam non può permettere questa ingiustizia e si reca alledificio della Spectra, attendendo insieme a Sally l'arrivo del padre. Quest'ultimo annuncia che all'interno della struttura si trovano degli esplosivi. Maliam non intende tornare indietro. Steffi chiama il marito e cerca di convincerlo ad uscire l'edificio. Ma ormai il giovane Spencer sembra aver preso una decisione. Anticipazioni americane Beautiful, di Lucide degli e Salli?. Liama appare irremovibile e vi ha molto preoccupato per ciò. Ormai, il marito di Steffi si schiera dalla parte della Spectra e non intende permettere la demolizione del loro edificio. Ma il giovane Spencer comprende che tutto ciò non ne vale la pena e insieme a Sally lasciano l'edificio. Bill viene informato di ciò da Justin. Nel frattempo, però, gli AM e la Spectra cambiano idea e scelgono di ritornare all'interno della struttura. Proprio in quel momento, Bill fa scattare gli esplosivi. Quando, però, comprende che il figlio potrebbe essere tornato indietro inizia a urlare, no! Beautiful anticipazioni americane, Bill si accorge dell'errore. Steffi, dopo aver parlato al telefono con Liam, avverte una terribile sensazione e decide di raggiungere Bill. La giovane forreter arriva nel momento in cui avviene l'esplosione. La situazione appare subito drammatica. Per ora non sappiamo cosa sia accaduto a Liam e Sally, ma gli spoiler annunciano che la guerra tra i due Spencer continuerà. Dunque, ci aspettiamo che Liam sia ancora vivo.